Questa domenica siamo a Cafarnao. Ecco, Gesù, è, come sempre, si recava lì. Diciamo pure che era il suo avamposto. E' lì che si ritrovava con i suoi. Ed era tornato da tantissima gente. Erano in molti a seguirlo, molti discepoli, anche curiosi, tra cui farisei, scribi, ed erano abituati ad ascoltarlo, come se non potessero fare a meno di sentire le sue parole, di sentire i suoi discorsi. Però l'intento non era sempre quello di ascoltare per, per formarsi, ma piuttosto ascoltare per coglierlo in fallo, per metterlo in difficoltà. E in effetti, in effetti l'Evangelista, qui Giovanni, ci dice che mormoravano, mormoravano contro di Lui e Gesù eh, ovviamente si accorge di questo, mormoravano perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo, Gesù parlava di cielo perché egli stesso era cielo sulla terra, Dio come sappiamo che si è fatto carne, in Gesù, non potevano accettare un Dio così, un Dio a portata di mano, un Dio umile, un Dio che si è fatto carne, appunto, che è venuto in mezzo a noi, che cammina lungo le strade del mondo. Non riuscivano ad accettare poi che eh, fosse pane, pane da cui, di cui ci barsi, non accettavano questa intimità. L'avrebbero voluto nell'iperuranio, come dicevano i filosofi, nel cielo, lontano un Dio distante, un Dio in cielo che appunto non, non ti mette in discussione, che devi onorare nel culto, nella preghiera, e non invece un Dio portato di mano. Ma Gesù si presenta così come pane, come cibo essenziale, fondamentale per la vita dell'uomo, un cibo materiale, un cibo spirituale. L'Eucaristia, in effetti, eh, non può, come diceva l'Antonino Bello, sconvolgere, trasformare la vita delle persone fin tanto che resta un sacramento incompiuto, usava questa espressione, un sacramento incompiuto e sarà incompiuto fin tanto che non ci si alzerà da tavola per servire, cioè la partecipazione all'eucaristia, la manducazione del pane ti deve portare al servizio, se non scatta in te questo desiderio di servire la volontà, ecco, ma anche proprio eh, la spinta emotiva, spirituale verso il prossimo e allora eh, non potremo essere credibili. La nostra fede, per usare un'espressione di Livatino, il Beato Livatino, sarà certamente da credenti, ma non sarà credibile. Ancora Antonio Bello a riguardo diceva che non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere, se manca l'amore da cui partono queste opere. Quindi un Dio di amore, un Dio che ama, un Dio che si lascia toccare, che si lascia afferrare, si lascia mangiare, un Dio così è difficile da comprendere, ma è il nostro Dio. Buona domenica a tutti!